3 2 1 siamo live buonasera a tutti buonasera saluti misti e benvenuti a questa connessione intanto ditemi più che altro se è partita la live perché io parlo e poi magari non è partita la live controlliamo è partita datemi un feedback o una oh yes vedo che è partita Dicevo, io sono Licia in versione Digital Journalist e intervisto uno o più ospiti, vedremo questa sera che sorpresa vi farò, e, e, che ci raccontano in diretta, senza tagli e senza filtri, la loro visione, la sua visione e la sua esperienza su un argomento. Una... Rimanete sintonizzati, sperando che eh, la linea tenga. Ehm... Um... Partiamo con la presentazione degli ospiti, stasera parliamo di performance. Abbasso un po' la musica, performance e respiro e cosa hanno in relazione queste due discipline. E quando i migliori. Stasera, la linea fa le bizze, siamo qui in casa di Accademia delle Idee e la connessione fa le bizze. Speriamo che. No, ok, è partito vedremo, datemi qualche feedback, sì, sembra che sia, sembra che siamo online, uh, dicevo Max Damioli e Silvia Brami di Scuola Stato e lo sviluppo personale delle persone, invitiamo i nostri ospiti, non abbiamo uno ma ben due, due. anzi abbiamo propria... anche la guest la star, seconda, <ride> <una e> mezzo, <ride> Ci, tua, siamo, eh? ci siamo tutti, Roma, ci stiamo. ci siamo. siamo, ci ci siamo. Tutti, sì, sì, sì. Abbiamo anche la guest star, <ride> Gaia Luna, che è, è proprio il nostro... La mascotte. La nostra mascotte, la nostra mascotte. <ride> benvenuti ragazzi, benvenuti grazie. a Saltino Live e grazie infinite per, per la vostra disponibilità. Partiamo subito dai fondamentali. E intanto chiediamo agli ospiti che sono uh, online se ci riescono a dare qualche... Uh, feedback di, di uh, commento, di, sperando di essere online. Ci sentite, chi può dirlo? Chi, chi può dirlo? dirlo? Chi può dirlo. Bello, bello ah. è bello così ma io ho scelto proprio: settimo paese industriale del mondo esatto. con la linea che accade. Fantastico. no ma io ragazzi ho scelto eh, la diretta proprio perché nell'epoca dei video tagliati patinati e messi a puntino a noi ci piace eh, l'autenticità anche di qualche errore o di qualche imprevisto no? No, no. impariamo a a gestire anche il self, il self control e di tutti questi imprevisti eh, sì, partiamo dai fondamentali, Gaglialuna mi e qual è il vostro, il, il vostro percorso? Ah. <ride> allora, eh. Eh, beh, intanto cominciamo dall'indietro, noi due siamo gli ultimi due rimasti sopravvissuti <ride> di una scuola fondata da persone molto interessanti, diverse, che ha come scopo quello di essere una scuola con S maiuscola, cioè di essere un luogo dove la cultura arriva. non la scuola come corsificio, come diplomificio, cioè che la cultura da dentro impacchettata bene viene data fuori, ma è un luogo aperto dove la cultura entra. E Nel corso degli anni abbiamo selezionato delle tecniche, anzi delle meta-tecniche, cioè cose che vengono prima delle tecniche, che fanno funzionare meglio tutte le tecniche, e noi siamo specializzati in quello, cioè nel generare performance, nell'aumentare, nel migliorare la performance. La performance può migliorare o che facendo 100 invece di avere 100 hai 120, oppure che puoi avere 100 con 75, che è anche il respiro di cui parliamo stasera. Il problem solving strategico, cioè come si affrontano e si risolvono i problemi, e il linguaggio performativo, cioè un linguaggio che non parli, non miri a far capire ma a far sentire diversamente le persone. Queste sono le tre di questa scuola fondata molti anni fa e che ha dato i natali a molti. Eh, trainer che sono andati per la loro strada, c'è cioè rimasti noi due, eh, sopravvissuti, e, okay. però va bene, è, è bene, una scuola, io dico sempre, noi diciamo, partire in teoria, ah, sì, ma sì. dovrebbe ripartire, ehm. ce, ce, ce l'auguriamo, rimane, rimane registrato però, no? Rimane tutto registrato, allora, eh, ci sarà, allora. ci sarà, forse ci sarà qualche salto, eh, perché no, c'è no, la condizione che, <ride> <ride> è un po', un po' così. Ci siamo dimenticati di dire, perché la domanda era vasta, ci siamo dimenticati di dire che l'ombrello sotto cui si svolge tutta questa storia qui è il clown power, cioè è, è perché la vita è troppo seria per essere presa troppo seriamente e gli angeli volano perché si prendono alla leggera, quindi il naso rosso è più. non è un che insegniamo al clownerino, non è il nostro mestiere, ma insegniamo a essere leggeri perché vale la pena di volare nelle cose. Beh, è una bella materia anche questa, quello di cercare di imparare a vivere la vita con più leggerezza e ne ho proprio tanto da imparare e sono molto felice <ride> di avervi qua eh, stasera con me. E, Questo... <ride> è una cosa che ci chiedono spesso, tra l'altro, ultimamente, e <ride> secondo me non c'è un percorso univoco perché ci sono tante scuole di coaching mh, in Italia, tantissime, e noi non ce l'abbiamo per il motivo che ti sto per dire: è perché è molto difficile in realtà in un corso unico insegnare tutte le skills e le capacità necessarie per lavorare con le persone sulla performance. Io personalmente credo che bisogna, noi quello che abbiamo fatto è stato attingere dalle tecniche che trovavamo in giro e che riputevamo di eccellenza, ci siamo formati, abbiamo fatto insieme almeno due percorsi annuali e separati altrettanti almeno e in più abbiamo fatto tanto tanto lavoro anche su di noi perché per conoscere la performance devi anche sapere tu come funzioni e stare, insomma avere un certo equilibrio dal mio punto di vista e quindi non serve, non basta avere una tecnica sola, serve avere nel coltellino svizzero, che è la metafora che usa sempre Max, la cintola, più, eh, più strumenti, perché le persone, Spero, sono ce ne sono parecchi di strumenti. Ah, <ride> vuoi firmare un assegno? Ecco la penna, ah, no? ci sono anche le pinzette, c'è cioè tutto, c'è cioè lo spillo, non ci crederai, guardalo qua, lo spillo, per andare alle feste dei bambini a bucare i palloncini. Che le persone sono diverse, certo. e... entra. E produce ehm, sapere e non finisce mai. Questo è il nostro approccio. Poi sì. naturalmente siamo controversi a questo punto di vista perché il quattro salti in padella della formazione è molto... infatti uscirà a presto un libro che abbiamo scritto, è stato in cantiere per molti anni, è stato fermo, adesso finalmente facciamo uscire, si chiama Affanguru <ride> eh, e il titolo vale il libro naturalmente, io lo comprerei solo per il titolo: Affanguru, io, eh, strepitoso, dove proprio si, sì, si, sì, giornale o di performance se vuoi, eh, quindi quello, eh, noi abbiamo questo approccio molto italiano, molto poco americano, noi siamo orgogliosi di non avere una scuola, l'abbiamo avuta naturalmente, ci abbiamo, io ci ho anche creduto per molti anni ehm, e ho ricevuto molte soddisfazioni dalla scuola americana, ma mai come quelle della scuola italiana eh, e quindi siamo molto orgogliosi di questo, il respiro però, Parliamo, sì, Entriamo nel vivo dell'argomento di oggi, del respiro che è uno dei pilastri no, della, della formazione eh, che svolgete. Eh, il respiro è fondamentalmente qualcosa che noi diamo tutti per scontato. Pensiamo di respirare eh, eh, che sia un atto scontato. No? Eh, quando è necessario... Cioè, come... Che... che che cos'ha in relazione il respiro con le performance di una persona e quando dobbiamo cercare di capire che in realtà non stiamo respirando ma stiamo in apnea o stiamo affannando quello che in realtà potrebbe essere un atto molto più performativo? Ma intanto basterebbe che la gente che ci sta vedendo registrati o in diretta si imparassi a gestire facilmente il respiro mentre fai questa cosa qui, questa cosa qui diventerebbe un gioco divertente. Comunque il punto è che, proprio perché lo diamo tutti per scontato, in realtà nessuno osserva come respira, solo alcuni meditatori eh, osservano come respirano, perché il respiro è, diciamo, è in tutte le culture, non c'è una sola cultura, c'è sempre il respiro di mezzo. Eh, noi quello che abbiamo fatto è stato quello, un'operazione di tipo scientifico, sciamanico scientifico, di togliere gli orpelli, cioè la, il respiro è una locomotiva potentissima a cui un casino di gente ha attaccato dei vagoni ideologici, parlando per esempio del parto, del trauma, di qui di là. Noi riteniamo che il respiro basti a se stesso, e quando uno respira, tocca con mano la possibilità che ha il corpo di lasciare andare tensioni. E di recuperare l'energia che serviva, tanta, troppa, che veniva sprecata per tenerle dentro nel sistema. Questo respiro fa da solo. E quindi le performance, di qui il fatto è che se tu hai più energia e elimini le interferenze che ti impedivano di performare bene, uh -huh. riesci ad accedere di più alle tue risorse a fare un lavoro migliore, qualunque lavoro sia, perché. Il cervello è un organo che ha bisogno di ossigeno, tutti i nostri tessuti hanno bisogno di ossigeno e stare in apnea durante una performance o comunque respirare poco non può che eh, farti avere una performance peggiore di quella che è nel tuo potenziale. Ok, ma um, eh, le attività che insegnate voi eh, sono attività di respiro a momenti oppure proprio <ride> un'attività di respiro che anche io in questo momento dovrei fare? Cioè, una volta imparato a respirare correttamente, ha qualcosa che diventa automatico. Noi, noi, abbiamo esatto, tutte e due. noi abbiamo diviso il lavoro col respiro in routine uh -huh. e in sessioni. Le sessioni sono cose che servono, sono momenti in cui uno si dedica a se stesso per eh, guadagnare energia, diciamo uh -huh. per dirla in breve. Sì. Le, le routine invece sono quelle che potresti usare anche tu, per esempio, anche loro, no? Che si anche è registrato. Adesso. Proviamo tutti, tutti, quelli che ci sono a fare tre, non 32, tre sospironi sollievo pieni. Te in sei pronta? Sì, sì, io sveglio. Espiri, eh, no. va bene. <ride> andiamo eh, avanti adesso. Sì, non c'è problema, andiamo avanti adesso finché rinvieni. Sei pronta? Tre <ride> okay. volte. Tre, one, two, three, via. Sospironi in sollievo. <ride> che giornata. <ride> ecco, bastano tre respiri e senti la differenza. Io non so se è meglio o peggio al momento, non lo so, non mi interessa. Ti, ti gira la testa ma, ma pensa come sei malconcia cioè neanche un alcolista con un cucchiaino di grappa sviene no se non è un alcolista proprio di quelli malmessi quindi se con tre sospiri la gente gira la testa vuol dire che il corpo sta ricevendo un casino meno di energia di quella che si merita di quella per cui è stato progettato tra l'altro per cui respirare correttamente o oh, facendo bene il respiro cioè imparando la tecnica in maniera naturale quando ti trovi davanti a un computer, invece è andare in ti esatto. trovi a respirare più fluidamente, magari quantitativamente uguale, ma fluido, utile, eh, a migliorare la tua performance sì. mentale. Tra sì, perché caso. ti alleni tutti i giorni un po' con le routine e quindi poi il tuo corpo risponde. Proprio c'è anche una parte muscolare, e quindi come tutti gli allenamenti cambi poi anche tu. sì. Chiaro. Ehm, parlavamo all'inizio di prendere la vita con leggerezza mm. ehm, fare appunto il respiro è diciamo l'arma per poter abbassare i livelli di stress di tensione <ride> e quindi nel momento che vado in ansia come immagino che <ride> a tutti okay. ehm, può essere l'arma per dire ok adesso mi fermo tre bei respiri Ca faccio calare l'ansia, lo stress, e tutto ri riparte con, con più leggerezza. Ma eh, allora, intanto provare per credere, sennò no diventa una chiesa, invece una scuola è tocca con mano, non credere a una sola parola di quello che ti dico, per cui mi avrebbe voglia di dire, facciamo 5 sospiri di e vediamo cosa succede, dai 5, non 32, 5, via! ascolta, perché vedi, la mente mente monumentalmente, lo fa continuamente, portandoti lontano al momento presente, invece il corpo non mente mai. Quindi adesso uno può chiedersi, dopo cinque sospiri, 5 non 52, 5 In questo momento le mie cellule dicono col cavolo che respiro un'altra volta, oppure passano vestite a mariachi, cowboy messicani, e fanno... Noi la risposta la sappiamo, l'importante è che la sappiano loro. La gente deve rendersi conto che... Non è, è assurdo pagare per delle droghe quando ne hai una libera, gratuita, legale, senza effetti collaterali che si chiama ossigeno e che solo nelle grandi città della pianura padana è un rompimento di coglioni perché qui basta andare al monte e hai l'aria buona. Dove farsi dei profondi respiri cambia la vita. Provare per credere, e invece, che eh, relazione c'è tra respiro e stato mentale? Allora, di nuovo, ehm, respirando, come insegniamo noi, ma in generale portando l'attenzione al respiro, quello che succede è eh, che la mente e il corpo sono nello stesso posto, okay? cosa molto rara nella nostra società. E quindi sì, intanto si cede una concentrazione molto grande in quel momento, e si allena la mente a stare in quel momento, e questo è un pezzo. L'altro pezzo, che è quello riprendendo anche da quello che dicevamo prima, uh -huh. è che spesso il nostro stato mentale, quindi ciò che noi ci diciamo, i nostri pensieri, ciò che crediamo, che ci aiuta nelle performance, nel nostro quotidiano, nel raggiungere i nostri obiettivi, spesso è pieno di interferenze, di pesi, di tensioni, di stress che ci portiamo dietro. E liberarci, alleggerirci, ci aiuta proprio a entrare in quello stato di... Eh, centratura di concentrazione sì, sì. di flusso che sì, ci sì. permette di accedere alle nostre risorse e quindi di performare bene abbiamo già anticipato eh, nella chiacchierata quali sono tutti i benefici fondamentalmente della respirazione facciamo un po' un riassunto di quelli proprio mh, eh, di quello che abbiamo detto fino adesso di quali sono tutti i benefici per una corretta mh, Facendo una corretta respirazione. Barbara, allora, noi abbiamo isolato negli ultimi vent'anni quattro aree nelle sì. quali, ehm, diciamo, sfido chiunque a trovarmi una tecnica più rapida, più efficace, più efficiente e più autonoma. Come dicevi tu. Più efficace, cioè che funziona a uh -huh. tutti, nessuno escluso. Efficiente, basta pochissimo tempo, basta veramente poco, è autonoma, cioè non hai bisogno di un guru, affanguru, uh -huh. ma lo puoi fare da te tutti i giorni e le quattro aree sono quella della disintossicazione se pensi che il 75% dei tossini escono dalla respirazione, e che ogni notte respirando nel letto dormendo noi lasciamo andare 300 grammi di tossine 3 etti, è un cartoccio di prosciutto enorme 3 etti di tossine provare per credere con la bilancia quindi la disintossicazione lo stress in effetti quando uno è stressato blocca il respiro e nei casi di overstress che va, attacchi di panico, invece la respirazione è iper, no? Così, infatti li fanno respirare dentro i sacchetti perché con l'anidride carbonica eh, pareggiano l'alcalosi e non stanno, almeno non stanno male con l'aria. Quindi la questione dello stress, la questione dell'energia, e cioè la capacità di recuperare un sacco di energia. Noi abbiamo veramente tante energie che è perfetto, con un meraviglioso carburante, tutto bello, vegano, vegetario, quello che vuoi tu, ma siccome non diamo al carburante il comburente, cioè l'aria, non può fare la combustione, per cui il nostro metabolismo fa pff, energia. E la quarta è che la derivazione dell'energia, perché abbiamo detto prima, il cervello consuma un quinto di tutto il glucosio e un quarto di tutto l'ossigeno del corpo, quindi la, il focus, cioè la capacità, che è una capacità molto performativa di focalizzarsi su un obiettivo e non occuparsi d'altro. Quello che hanno i grandi felini quando guardano una preda, Se c'è un rumore l'orecchio fa così un attimo, poi torna dritto, no? Non si più niente. Questo, queste quattro aree. Sì, ma ehm, prendersi dei momenti di respiro può essere comparato a momenti di meditazione? Beh, allora... S sì, no. Sì, esatto. <ride> Eh, sì, nel senso che alcuni risultati sono comuni, perché anche meditando eh, si, si è molto concentrati, c'è una certa disintossicazione, c'è un certo accesso alle proprie energie, e certamente ci si, si abitua a stare con la mente nel presente, quindi i benefici ci sono. Mm -hmm. Eh, no, nel senso che la pratica è molto diversa, è molto più veloce per esempio il respiro, molto mm -hmm. più immediato e bypassa completamente ehm, la mente. Cioè mentre la meditazione ti insegna a controllare la mente e devi fare uno sforzo mentale per meditare, di concentrazione diciamo, sì. il respiro passa completamente attraverso il corpo, per cui ha il vantaggio che tu... Ehm, come dire, nonostante quello che tu stia pensando, il respiro funziona lo stesso. Tra l'altro ogni tipo di respiro, proprio perché è una cosa culturalmente molto diffusa nel mondo, hanno scoperto, è ovvio che il respiro è una delle quattro cose che tengono in vita, mangiare, bere, dormire e respirare. Mangiare questa 40 giorni senza, bere tre giorni, dormire due giorni, respirare 3 minuti. Quindi è 19.500 volte più importante di mangiare, 9.000 volte più importante, 960 volte più importante di dormire. Ma nessuno ne parla, perché? Perché qui c'è business e qui no, qui è gratis. Ogni tipo di respiro ha un obiettivo diverso, per cui pranayama yoga, per esempio, che vuol dire controllo del respiro, serve a educare la mente. Il nostro modo di respirare serve a integrare energia questa è la differenza principale. se ti insegnassi a sollevare i pesi ti insegnerei a fare un bel respirone trattenere fino a che tiri in alto i pesi e espirare quando li tiri giù se dovessi partorire ti direi, beh, diglielo tu tra una spinta e l'altra cane, piccolo cane e durante le spinte soffiare una candela lontana quindi ogni modo di respirare ottiene dei risultati diversi, diversi ha degli obiettivi diversi il nostro modo di respirare è un modo molto funzionale, molto, molto semplice eh, che è, un, è il modo fisiologico che la gente dimentica perché le tensioni man mano bloccano il sistema respiratorio. Sì, proprio per il modo in cui durante la vita eh, ci blocchiamo, io lo vedo anche con lei, che è piccolissimo perché ha quattro mesi, quando proviamo certi tipi di emozioni o quando piange lei blocca il respiro per cui con il tempo il nostro respiro che è fisiologico cambia e più vai avanti più cambia quindi spesso noi insegniamo a riportare le persone a un respiro più originario in modo da sfruttare le risorse e le potenzialità della respirazione al massimo ripulendolo da ogni rotolamento culturale quindi esatto. il respiro è pura tecnica respiratoria non c'è nessuna teoria dietro diciamo c'è scienza, scienza e pratica Ok, eh, oltre che attività con le persone, eh, si possono fare anche attività di um, respiro e performance uh, in ambito professionale, cioè si ottengono dei risultati, delle performance in ambito professionale anche nel um, fare attività di respirazione cercando di controllare la respirazione? Ah, serve Gli esseri umani, abbiamo detto prima che sono metatecniche, sono cose che ti servono se se vuoi raddoppiare il fatturato, se vuoi andare sotto i 10 secondi sui 100 metri, non importa cosa hai bisogno di fare, hai bisogno di ossigenare bene, diciamo. Quindi sì, um, c'è un tema che è quello del, non puoi, puoi portare il cavallo al fiume ma non puoi obbligarlo a bere, cioè il respiro come tutte le, come la meditazione, come lo yoga, come lo shatsu, qualunque cosa, è su base volontaria, è un adulto che sceglie di fare un percorso e di... Provare una tecnica potente, autonoma, efficace ed efficiente. E quindi viene ed è disposto ad andare oltre quella porta. Se un'azienda obbliga i suoi dipendenti ad andare oltre quella porta, io fossi un sindacalista, mi incazzerei. <ride> perché non è obbligo del dipendente di andare oltre nessuna porta Certo, è impegnativo comunque affrontare un percorso di respiro ci devi impegnare e infatti per esempio non è capita di più magari di lavorare con i professionisti perché è su base volontaria e quindi è come dice Maxi più semplice tutti quelli che usano il respiro per la loro performance ne hanno enormi vantaggi Vantaggio. nessuno escluso fosse anche la performance è non avere più stitichezza o non avere più dolori mestruali, o non avere più mal di schiena, o non avere più, cioè, fosse anche semplicemente migliorare la, la relazione con il proprio corpo perché lo massaggi con la respirazione eh, diaframmatica, massaggi tutti gli organi sotto, massaggi il cuore, quindi... e, e poi il diaframma è l'unico muscolo del corpo che non ha un antagonista e che è una pompa meravigliosa per il sistema endocrino, quindi la linfa gira camminando e respirando diaframmaticamente, quindi come vedi c'è un aspetto, ritorno alla tua prima domanda, da dove veniamo? Io per molti anni, fino agli anni 80 fino a buona parte, fino ai primi anni 2000, ho girato il mondo per cercare gli sciamani e quindi ho avuto un approccio sciamanico al, al respiro e a tutte le cose, camminate sul fuoco, quelle robe lì, eh, anche le sostanze, ruasca, peyote, quella roba lì quando sono tornato in Italia e mi hanno dato un pazzo, mi ha dato la direzione dipartimento scienza della performance. Ho dovuto mettere un piede nella scienza. La sua logica era: uh, puoi dimostrare questa cosa qui? No, allora è una cagata. <ride> e quindi io potevo avere opinioni, ma non potevo avere opinioni che non potessero avere una, un, riscontro. un riscontro almeno di confutazione, se non di conferma. E quindi. Adesso la nostra scuola, avendo acquisito questa solidità, questo rigore scientifico, camminiamo con un piede nell'energia che si muove durante la sessione e un piede nel buffer a nell'alcalosi, cioè quindi ragioniamo, e anche la nuova edizione del libro del respiro ha una enorme parte scientifica perché dal 2003, quando ho scritto il libro del respiro la prima volta, a oggi, le ricerche sono esplose, ci sono un sacco di ricerche su, che prima non esistevano. Io, non ho... Oltre che tutti i ragionamenti sull'aspetto energetico e respiro che sono più simili allo yoga, diciamo, a mondi diversi da quello del se non, non si può misurare non esiste. C'è qualche caso particolare che vi è capitato in, que... in tutti questi anni di attività che... Ehm che avete voglia di raccontarci? Qualcosa che vi è rimasto in particolare impresso di cambiamento grazie a questa tecnica? Beh, questa è una domanda... Eh, mi vengono in mente solt <ride> soltanto episodi straordinari, no? per esempio, ehm, diciamo, una delle cose che capita più spesso durante una sessione di respiro quando in gruppo, ma anche singolarmente, è l'irrigidimento degli arti. Si chiama, una volta la si chiamava tetania, non lo è, tetania è tutta un'altra cosa, si chiama buffer adjustment, cioè è un meccanismo che il corpo mette in atto per bilanciare una certa alcalosi prodotta da una cattiva espirazione. Mi fermo qui perché il naso rosso si mettono a ridere, e quindi la risolvono in fretta, e che hanno il coraggio di starci dentro per... Per avere i vantaggi dopo, io dico sempre nei corsi, questo, il respiro è una di quelle cose dove tu metti una fish da un euro te ne torna due, allora ti viene voglia di metterne una da 10, e te ne torna 20. allora arriva un momento in cui hai talmente fiducia che fai all in e a quel punto naturalmente paghi un prezzo che è all in però ti torna il doppio. Sì, cioè di storie ce ne sarebbero tante. Oppure che... Più, più che di storie qualche reazione. Che, eh... questa merda funziona è una reazione che ho avuto <ride> uno mi è passato una volta eh, in America eh, mi è passato vicino e ha similato hey man, this shit works questa merda funziona <ride> io ricordo ho fatto mh, eh, consapevolmente o inconsapevolmente adesso parlandone eh, un, un, un paio di, di diciamo, sedute, una l'ho fatta con te Silvia però ricordo anche in passato eh, di aver fatto qualche attività insomma e io ricordo di aver avuto delle reazioni intense molto intense, sì, molto molto intense Buffer e eh, Con me no perché non abbiamo No, eh, l'intera sì. però mi è capitato, ha una reazione che non si aspetta e non sa cosa gli sta succedendo e poi, per una persona che ha un certo bisogno di autocontrollo come me, vedere che comunque hai una reazione, che non sai bene che cosa ti sta succedendo, un attimo rimani un po'. Bisogna avere il coraggio di avere paura in questa società: noi non abbiamo più il coraggio di avere paura, non vogliamo più avere paura. Mettiamo le serrature, gli allarmi, le cose. Cioè, guai aver paura. Invece, eh, la dico alla sciamanica, ma. Non esiste guarigione senza purificazione. La purificazione è lasciare andare la densità. La densità la si sente, ma se hai il coraggio di respirarci dentro, è mia esperienza di lunga data, che mh, si risolve. E quindi quando hai il coraggio di aver paura, niente può accaderti, veramente. Anzi, Herman Ness in Siddhartha dice quando un uomo non ha nient'altro da perdere che la vita, diventa immortale. <ride> A me ha lasciato veramente molto, um, ci siamo incontrati tutti insieme, io poi ti ho conosciuto lì eh, per la prima volta, Max, al mm -hmm. um, uh, Marketers World mm -hmm. e mi ha veramente stupito come mille persone, mille ragazzi giovanissimi si siano fatti coinvolgere da, uh, dalle tecniche che insomma in quell'occasione in quell avete condiviso con, uh, con le persone che erano lì. E vedere così tanti giovani, così tanti ragazzi che comunque si lasciavano eh, trasportare da, da, queste, da queste tecniche mi ha veramente colpito colpito tanto, tanto. Come l'avete vissuta voi? Sei, non era la prima volta che, forse con mille persone, per me era la prima volta, Io ero arrivata sui 250 una volta proprio fatto. E quindi è molto emozionante, anche se non era la prima volta che c'erano così tante persone. Perché poi una qualità che ha Max, di sicuro, è che lui trascina, trascina le folle. <ride> le metti davanti a un palco, lui a casa sua, e quindi poi uno prova. E però cioè, per me è stato molto emozionante, perché il respiro è semplice. E la sua forza incredibile è questa, che nella sua semplicità funziona, e eh, quindi poi alla gente viene voglia di provare. Ma io su quella giornata lì posso solo dire quella frase che ho detto allora: eh, Non sottovalutate mai un anziano che sa ridere. Eh, continua a ripeterlo, cioè, noi sto scrivendo un libro che non finirà mai. <ride> Eh No, ma perché ne ho quattro in ballo adesso, ma comunque sto scrivendo un libro che non finirò mai e che si chiama l'ipnosi dei numeri, Una delle, uno dei modi di descrivere il linguaggio performativo che è uno dei nostri pilastri è l'ipnosi, uh -huh. io sono ipnologo, e ehm, l'ipnosi dei numeri, cioè 42, che cos'è 42? Cos'è 42 per un uomo? Cosa potrebbe essere 42? Il numero di scarpe. numero di scarpe. Ma se dico di una donna 42, non è possibile, no. di... okay. E ho anche le donne... Dice, ah, deve essere carina perché è 90, 60, 90. Eh. No, Poi 1,67 per una donna va bene? Per un uomo? Sì. No, un po' piccolino. Ma capito che stupidata è questa roba qui? Ma, che, ma tu vai a dire a Napoleone che era piccolino ti dà un ceppone, no? Allora, allora 61, che è il mio numero, ma che cazzo numero è? Ma io sono, ma sono un ragazzino rispetto a certi ventenni che incontro, non quella volta lì. Quella volta lì ho trovato tutti, eh, ti ricordi che la prima mia foto era una foto da bambino tra sì. le braccia, di mia madre, io dicevo proprio dentro di noi vive quel bambino. Ecco, quelli lì erano ventenni che avevano il bambino acceso. Io incontro dei ventenni col bambino già spento e incontro degli ottantenni col bambino acceso. Bambino acceso vuol dire anche proprio lasciar andare, uh -huh. che è quello che insegniamo con il respiro, senza parlarne, quando lasci andare l'ispirazione. Questo, questo lasciare andare l'ispirazione è accendere il bambino e lascialo parlare, lascialo giocare. Non, non tutti i giorni, non, non tutto il giorno. Non gli dai la guida della tua vita, ma i pezzi non troppo impegnativi della tua vita, come no, come no. Perché poi l'adulto è orgoglioso di lui e lui è orgoglioso dell'adulto e stanno bene insieme, cavolo! Questo è meglio che ne parlerei che fa la psicologia dei sé. Hai detto già tutto. Beh, se sono state stato di cose che devo imparare, la vita, il percorso della vita è ancora lungo. No, devi ricordarle, non devi impararle devi ricordarle, solo questo, insegnare è risvegliare ciò che già ci ha addormentato nella coscienza delle persone, lo sai perfettamente che abbiamo ragione, no? però hai solo come bisogno di un timbro, di un coach, questo è no, il nostro compito, non è di guidare, ma è, come diceva Erickson una volta, dopo una tempesta, ha riportato il cavallo a casa del suo padrone, che si era perso nella tempesta. Il padrone gli ha chiesto come faceva a sapere che era mio il cavallo? E lui risponde, io non lo sapevo, ma il cavallo sì. Quindi il coaching è accompagnare il cavallo a casa sua, non è guidarlo. Perché se no, quella lì è un'altra roba. Togliere le interferenze. Togliere le interferenze, perché chi è libero di decidere decide per il meglio. E questo è il bello di questo lavoro, che sia con respiro o con altri strumenti, oddio c'è un broncino, scusate, e... Eh, <ride> e, <mia>. che... <ride> <ride> e che togli le interferenze e poi le persone sono libere di, essere chi... cioè, di far venire poi le proprie risorse, quindi non devi dare delle soluzioni, le persone le fanno emergere e... ed è veramente la forza del, del nostro lavoro. Bene, dove ci possiamo ritrovare per applicare in pratica le cose di cui abbiamo parlato stasera? Perché eh, no, eh, eh, nel video di presentazione Max hai detto che il respiro è un po' come l'amore, no? E bisogna... Non, non si può non parlare, non si può provare. Esattamente, quindi eh, io quando ho conosciuto Silvia eh, ci siamo un po' confrontate, gli ho chiesto di farmi toccare con mano che cos'era questa tecnica del respiro e durante quella, quella seduta gli ho detto no vabbè Silvia dai possiamo condividerlo con eh, l'associazione dei, dei salottimisti e insomma ne avete parlato e ci avete dato questa grande disponibilità ci e quindi eh, ci incontriamo il 22, 22. ottobre ok <ride> e qui a, a Cesena dal vivo per provare le tecniche di respirazione per ah, provare la potenza sì. la potenza delle tecniche di respiro eh, proprio dal vivo insieme a Silvia Max. Sarà molto divertente quella sera <ride> Perché eh, non staremo a chiacchierare del respiro, vi faremo toccare con mano, che è l'unica cosa che conta veramente. No, chiacchiere distintivo. Questo è il gesto del coaching, eh, cose concrete da toccare con mano. Non credete a una sola parola di quello che diciamo, se non la toccate con mano. Molto bene, siamo arrivati in chiusura di questa puntata. Siamo andati un po' eh, oltre, ma ci stava, stava. l'argomento è proprio bello, bello intenso. E noi ci vediamo il prossimo mercoledì eh, alle 18 sul gruppo di Salottino. grazie per essere stati con noi, speriamo di avervi tenuto compagnia con eh, una gran buona dose di ispirazione. Grazie e ci vediamo il 22. Ciao! Ciao.